Buongiorno, quest'oggi sono qui con il mio collega Andrea e con il mio collega Manu. Tratteremo quattro diversi esperimenti a proposito di sostanze polari e apolari. Nel primo esperimento utilizzeremo una sostanza polare, cioè l'acqua, ed una apolare, cioè l'olio, e vedremo che queste due non si mischiano. Manu, prego. Grazie. come prima cosa mettiamo l'acqua nella provetta avrete dovuto utilizzare la silvina e aggiungiamo l'olio mischiamo Come potete ben notare, le due sostanze sono ben divise, e si notano le due fasi. Nel secondo esperimento vedremo un altro esempio di unione di due sostanze, una polare e l'altra polare, ossia l'esano e l'acqua. Grazie, mano. Non una mano che parla. Prego. Quindi versiamo l'acqua nella provetta. mettiamo lesano ci scoliamo Come possiamo vedere si distinguono bene le due fasi tra esano e acqua. Bene, allora con questo esperimento unendo due sostanze apolari, in questo caso l'esano e l'olio, vogliamo dimostrare che eh, non restano divise ma si uniscono in una sola fase. Grazie Mano. E appunto mischiando abbiamo dimostrato che eh, le due sostanze polari si sono, uni si sono unite in una, in una sola fase. E in quest'ultimo esperimento vedremo l'unione di una sostanza polare con due apolari. Infatti, uniremo l'acqua con esano e olio. Grazie. Come potete vedere le due sostanze polari si trovano sopra e sono l'olio e l'esano che, che si sono uniti, mentre sotto c'è l'acqua. Due sostanze si uniscono in una sola fase quando entrambe sono polari o apolari. Una sostanza si dice eh, polare quando gli atomi eh, che formano eh, la sostanza sono uniti mediante legami eh, covalenti però eh, questi le, gli elettroni che partecipano al legame covalente non sono equamente distribuiti, ma tendono a restare sul, sull'atomo più elettronegativo, quindi l'atomo più elettronegativo avrà una, una leggera carica negativa, mentre l'atomo a cui sono stati tolti eh, avrà una, una leggera carica positiva e grazie a queste cariche eh, gli atomi eh, polari riescono ad unirsi anche ad altri atomi polari perché cari le cariche opposte si attraggono, cioè eh, la carica positiva tra la carica negativa e la carica negativa tra la carica positiva. Una sostanza è detta eh, apolare quando gli atomi che formano la sostanza sono, eh, hanno valori di elettronegatività simili e quindi eh, gli elettroni sono più o meno condivisi, equamente condivisi e quindi non formano appunto le cariche positive e negative, perciò non, non si legano con sostanze polari non avendo appunto queste cariche. Eh, ringraziamo Mano che ci ha assistito durante tutti gli esperimenti e inoltre ringraziamo colui che ci ha fornito l'esano e i due camici.